Ciao, siamo in Accademia e oggi vi daremo qualche idea per realizzare degli snack sani e golosi. Per prima cosa realizzeremo il caramello con zucchero, panna e burro. Mettiamo lo zucchero e aspettiamo che si sciolga. Una volta che lo zucchero si è sciolto aggiungiamo la panna riscaldata. Dopodiché aggiungiamo il burro a cubetti. Ora andiamo a fare la frolla con il burro e il caramello che abbiamo preparato prima, la farina e lo zucchero. Andiamo ad inserire il burro in planetaria. Aggiungiamo la farina. Facciamo sabbiare burro e farina. Quando burro e farina saranno amalgamati, andiamo ad aggiungere lo zucchero. Andiamo a fare un panetto e metterlo in frigo con la pellicola. Una volta messo in frigo il panetto di frolla lo lasciamo riposare almeno due ore per poi andarla a stendere e formare i nostri tortini. Una volta raffreddata la frolla la prendiamo e la stendiamo circa a mezzo centimetro di altezza e andiamo a coppare dei cerchi per i nostri tortini. Successivamente andremo a infornare a 160 gradi per circa 10-15 minuti. Prima di infornare la frolla andiamo a bucarla per evitare che lieviti. I nostri biscotti sono pronti e adesso andremo a mettere del cioccolato sul bastoncino e lo attacchiamo sul biscotto. Adesso andremo a mettere con la sac à poche la spalmabile sul biscotto. Una volta aggiunta la spalmabile andremo a mettere i nostri biscotti in abbattitore. Prendiamo i tortini dall'abbattitore una volta freddi e andiamo a immergerli in una, una miscela di cioccolato e olio, cioè un cremino, in proporzione andiamo a mettere un 80% di cioccolato al latte e un 20% di olio neutro, in questo caso di semi. Poi andiamo a appoggiarlo nella carta forno e lasciamo che solidifichi del tutto. Adesso andiamo a preparare una merenda al cocco. Per prima cosa scalderemo la panna e lo zucchero e poi aggiungeremo del burro di cacao. Adesso metteremo la farina di cocco in una ciotola e aggiungiamo il composto che abbiamo appena fatto. Una volta amalgamato il composto lo mettiamo nella sac à poche e daremo una forma alle nostre merendine. Una volta che le nostre merendine al cocco si sono raffreddate andiamo a ricoprirle con il cioccolato fondente. In ultimo faremo delle barrette ai cereali Andiamo ad unire tutti gli ingredienti in una ciotola. Abbiamo dei cereali, del riso soffiato, della frutta secca, in questo caso mandorle e nocciole, dei frutti rossi essiccati e infine del miele e dell'acqua per andare a legare tutti i cereali. Ora andremo a formare le barrette con i nostri impasti cereali e andremo a metterle in questo essiccatore dove rimarranno per circa due giorni a 50 gradi. Prendiamo le barrette che abbiamo già preparato l'altro giorno sono già essiccate e andiamo a fare una base con il cioccolato fondente e poi decorarle con del cioccolato bianco. E grazie per averci seguito, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.